Ciao, sono Greta, sono arrivata a Shanghai con il gruppo di ottobre per l'Intership Master Program di tre mesi. Ho lavorato presso un'agenzia di comunicazione digitale e la cosa che più mi ha stimolato di questo ambiente lavorativo è stata l'enorme fiducia che il capo ha riposto in me. Inizialmente eh, relazionarmi con i cinesi è stato un po' difficile per eh, la barriera linguistica che c'è tra l'Italia e la Cina, però grazie all'aiuto di Four Stars e della scuola che abbiamo frequentato eh, la, la situazione è migliorata con il tempo. Quando tornerò in Italia dovrò completare il mio percorso universitario, quindi non ho ancora dei progetti lavorativi, ma questa esperienza è stata molto formativa per me e magari un giorno...